Oggi, per la diciottesima lezione sull'uso delle aste di rilevamento, voglio farvi vedere eh, come funzionano in realtà le frequenze di risonanza, in quanto ho visto che molti utenti eh, non riescono ancora a comprendere il loro funzionamento specifico. Quindi oggi utilizzeremo la serie RT e la serie EFNMR Ecco Oggi voglio farvi vedere alcune differenze sfruttando anche le nuove aste che ho costruito in precedenza e spero di riuscire a farvi comprendere il funzionamento delle frequenze di risonanza Bene, a questo punto possiamo iniziare Allora, parlando delle frequenze di risonanza specifica dei materiali, come argento, oro o il diamante, si può dire che questi materiali eh, vengano ritrovati tramite una frequenza di tipo nucleare. A questo punto vorrei farvi vedere una dimostrazione con aste EFNMR costruite in modo specifico per il rilevamento del diamante. Come potete vedere le aste non rilevano nulla, perché sotto le aste non c'è nulla. Però se noi ci spostiamo sopra il diamante potete osservare che le aste si chiudono. Ecco, perché si chiudono sopra il diamante e si riaprono sugli altri materiali? Questo è quello che impareremo in questa lezione. Allora, parlando delle risonanze terrestri dovete sapere che il cercatore si mette in connessione attraverso i campi elettrici terrestri con l'intero pianeta. Ecco, questo ci porta a fare in modo di ritrovare qualsiasi tipo di materiale, ad esempio come il bronzo, come l'oro, come l'argento. Oppure anche i materiali di tipo strategico, tipo il torio e altri materiali nucleari naturali. Ecco, questo tipo di aste viene definito a risonanza terrestre in quanto eh, capaci di ottenere risultati migliori rispetto al singolo materiale, tipo l'oro, tipo l'argento. durante gli anni della ricerca che ho fatto eh, ho potuto calcolare quasi tutti i materiali che variano dalla tavola periodica degli elementi ho potuto trovarli quasi tutti ecco. anche perché poi eh, tra la ricerca e i calcoli c'è una grandissima differenza bisogna capire che eh, le ricerche sono specifiche e i materiali anche questi tipi di materiali sono eh, naturalmente eh, un tantino difficoltosi in quanto tante volte sono in lega con altri materiali e quindi è estremamente difficile in ogni caso esistono delle formula per eh, diversi materiali per la costruzione singola delle aste a risonanza EFNMR oppure RT a risonanza terrestre ecco oggi vi darò una dimostrazione eh, con l'uso specifico delle nuove aste RT 2023 che potete vedere in azione in questo tipo di video e in una parte che ho inserito trova l'acqua come potete vedere le aste si stabilizzano indicano la direzione noi ci mettiamo dietro e cominciamo a camminare ok le aste hanno agganciato il centro fisico della materia ecco il centro fisico della materia è quello che ci permette di trovare il singolo materiale annulla Vedrete nelle varie descrizioni alcuni, alcuni tipi di cartelli che ho preparato, così potete vedere e valutare le varie frequenze tra la risonanza terrestre e le aste RT e normali, ecco, quelle sulla frequenza di base dei singoli elementi. Dunque, vediamo il test elettrico per l'acqua, vediamo, ok, dunque, questo e questo. allora vediamo il test elettrico per l'acqua con l'uso del campo bioelettrico dunque le aste non rilevano niente vediamo come si comportano trova l'acqua vediamo ecco che si chiudono vediamo un attimo allora 485 il valore è diminuito 452 torniamo un po indietro vediamo se si aprono ok, okay. annulla l'acqua non viene più rilevata, vediamo. Trova l'acqua. Vediamo un attimo, ok, le aste puntano in direzione dell'acqua, vediamo quanto, 3,21, si chiudono, ok. Quindi non va molto bene il cuscinetto, annulla. bene torniamo un po' indietro allora il valore è un po' diverso ma va bene ok trova l'acqua ok vediamo se il campo è agganciato 2.46 perfetto se ci spostiamo l'oggetto rimane agganciato bene bene bene vediamo annulla ok le aste hanno annullato il comando e l'acqua non è più disponibile Bene, bene, bene, bene. Ok. Test superato. Allora. Questo è il posto. Le frequenze definite a risonanza nucleare specifica per l'argento, per l'oro e per il diamante semplificano in, diciamo, in modo molto agevole la ricerca del cercatore in quanto le aste costruite per una singola frequenza vanno a trovare il materiale specifico in questo caso il diamante. Dovete sapere però che il campo bioelettrico è sempre presente. Il campo bioelettrico umano è sempre presente in quanto noi siamo all'interno di un gigantesco generatore di corrente elettrica. Ecco, dovete sapere che il pianeta genera dei campi elettrici che eh, ci permettono di trovare o il singolo materiale con aste specifiche, oppure di rilevarlo tramite la risonanza terrestre che andremo a vedere in questa lezione specifica. Allora, facciamo una prova. Trova il diamante. Lasciate sempre stabilizzare le aste. Ecco, le aste danno la direzione da prendere, che il cercatore deve prendere, per trovare l'oggetto. Annulla. Ora, facciamo ancora una prova per farvi comprendere meglio il rilevamento degli oggetti. Trova l'argento, come vedete le aste si stabilizzano e puntano il materiale. Una volta che il materiale è stato agganciato dal campo bioelettrico umano in relazione alle frequenze di risonanza terrestre, poi potete mantenere agganciato l'oggetto o il materiale in base alle vostre esigenze. Come potete vedere, se io mi sposto, le aste continuano a mantenere l'oggetto, in questo caso la moneta d'argento, continuano a mantenerla agganciata. Ecco, in questo caso stiamo usando una risonanza terrestre e il campo bioelettrico umano annulla come potete vedere in questo momento gli oggetti sono annullati non ci sono oggetti sotto le aste e le aste non si chiudono Come potete vedere eh, le, rison le risonanze specifiche per i materiali vengono impostate sulle singole aste che possono usare anche il campo bioelettrico ma in questo caso sono specifiche. Ecco queste sono aste per i diamanti e potete vedere che effettivamente sotto non c'è nulla però se noi ci spostiamo sul diamante, le aste si chiudono. Ecco, sono specifiche. Come vedete, si riaprono sugli altri materiali. E nonostante il campo bioelettrico umano, non rilevano né l'oro né l'argento. Ecco, facciamo un'altra differenza con le aste costruite per l'oro queste sono aste serie 2021 per l'oro potete vedere che queste aste si chiudono esattamente sulla moneta d'oro ecco, non serve il campo bioelettrico perché potete vedere come si chiudono immediatamente riaprendosi sulla moneta d'argento e non rilevando il diamante. Ecco, mentre le risonanze terrestri possono catturare tutti i campi di emissione dei materiali. Vi faccio vedere, queste erano le aste per l'oro, vi faccio vedere quelle per l'argento, serie 2021 per l'argento vedete che sull'oro non si chiudono, se ci spostiamo di pochi centimetri le aste si chiudono, se ci spostiamo di pochi centimetri si riaprono sul diamante. Ecco, queste sono frequenze di risonanza specifiche per i singoli materiali, che sono diverse dalle frequenze di risonanza terrestre in grado di catturare qualsiasi tipo di materiale. Allora per farvi comprendere le frequenze di risonanza dei materiali singoli tipo oro, argento, diamante o acqua oggi vi ho fatto vedere come vengono gestite dalle aste create appositamente su frequenze singole come potete vedere queste sono aste per l'acqua che hanno agganciato il suo elemento e anche se ci spostiamo continueranno a puntare l'acqua come potete vedere ecco osservate bene dovete lasciare il tempo alle aste di stabilizzarsi ok osservate bene ecco come potete osservare le aste si chiudono sull'acqua il campo è piuttosto forte ma ecco potete osservare che le aste si chiudono sull'acqua se noi ci spostiamo non rilevano né l'argento né il diamante ecco però se ci rispostiamo sulla bottiglia d'acqua viene subito agganciata se ci spostiamo di pochi centimetri sulla moneta d'oro si riaprono e non rilevano nient'altro Ecco, queste sono frequenze a risonanza specifica per il singolo materiale, in questo caso l'acqua. Devo rispondere anche ad alcune domande che mi sono state fatte da alcuni amici su che cosa si sente durante il rilevamento dei minerali, dei metalli o dell'acqua. Ecco, vi faccio vedere per farvi comprendere bene. Allora, adesso rileviamo l'acqua ecco, quello che si sente, ecco, almeno quello che sento io è un enorme campo che sembra trattenga l'incrocio delle aste, ecco, ve lo faccio vedere in questo modo, perché è un po' difficile, ecco. Quello che si sente quando agganciate il materiale è questo. È come se qualcosa, qualche forza diciamo abbastanza potente, catturasse le aste e le agganci al centro dell'elemento. Ecco, questo è ciò che sento io durante le ricerche. Ecco, qualcosa, una forza incredibile che cattura le aste e praticamente le incolla in questo modo. Ecco, poi la cosa può variare da persona a persona. Ecco, nel mio caso è diverso perché ho fatto molto addestramento sui materiali. Quindi eh, probabilmente ho sviluppato anche una sensibilità maggiore, in quanto dovete sapere che eh, io non ero tra quelli che potevano usare questi strumenti, in quanto all'inizio non funzionavano con me. Ecco, quindi da questo potete trarre le vostre conclusioni personali. Ecco. Tutto qui, spero di aver risposto agli amici su che cosa si sente durante la ricerca e si può dire che le cose funzionano esattamente in questo modo, ecco, sia per il rilevamento dell'acqua, per l'oro, per l'argento, per i diamanti e per qualsiasi altro tipo di materiale. Molto bene. Allora, adesso seguiranno alcuni esempi pratici di eh, frequenze eh, nucleari singole e frequenze a risonanza terrestre, in modo che possiate comprendere, diciamo, un tantino meglio come funzionano e quale sia la differenza tra questo tipo di aste e le aste a risonanza singola ecco adesso vi lascio ai cartelloni che ho preparato e che potete vedere ecco bene 18 lezione sull'uso delle aste di rilevamento è tutto se ci sono dei commenti potete esprimerli nel canale oppure sulla community e risponderò a tutti ecco, un po' alla volta rispondo a tutti ecco quest'anno sarà un tantino impegnativo quindi dovrò valutare l'invio dei video anche per la loro produzione ecco vedremo un attimo più avanti come fare va bene allora ringrazio tutti gli utenti e ci risentiamo alle prossime lezioni spero presto naturalmente quindi auguro a tutti voi un buon anno nuovo e buone ricerche